Ecco, uscendo da casa mi sento come il... del povero Oscar. Questo è diventato matto. Oppure come il povero medico dell'avvocato Gian Giacomo Vignacorelli. Avvocato, okay, io mi chiamo Oscar, ma non mi riconosce? No, io manco te conosco. Avvocato, ma lei me deve riconosce, ma che fa? Me lascia solo come chiara, me lascia, mi ha fatto pure la pure mirza. pizza! Che pazienza che c'ho! Sì, perché questa Roma ci vuole proprio pazienza La Roma è l'avvocato Gian Giacomo Pignacorelli in 16 Sai chi è? È quella squadra che un giorno gioca con la spalla e viene sbattuta al muro Poi gioca due giorni dopo con la CSK di Mosca E fa, fa il diavolo a 4, e fa una gran figura internazionale Poi gioca con Napoli e diventa una squadra di Nereo Rocco Tutti dietro a difendere Ma insomma, chi siamo? il ballerino, l'avvocato, il dentista o il fruttarolo, come faceva Gian Giacomo Vignacorelli in Serce. Io in questo breve video dico solo una cosa, la Roma ha bisogno di un'identità, ha bisogno di un, di un qualcuno che ti faccia capire chi è. Non riesco a pensare che, che, che, che non sia una squadra che possa semplicemente essere ridotta così. Sì, vabbè, pure è pure vero che è stata costruita male, ah, abbiamo ceduto... Non abbiamo più un volto, un'identità Ma l'allenatore a che serve? L'allenatore serve solo a scegliere gli 11 titolari E a fare uh, dichiarazioni di conferenza stampa Pre, dopo, partita, secondo me Non c'è solo un allenatore inadatto in adatto a questo momento Quello che poi avevamo fatto Adesso va chiamato Di serenità, linearità Di coerenza con quello che è il valore del gruppo Perlomeno il quarto in campionato Sto arrivando la macchina